Danziavano. cento alberi secolari, secolari sono, sono caduti. caduti un tempo danzavano nel vento non vedevano l'ora che arrivasse per togliersi la polvere di osso per ripulire le foglie forti e robusti danzavano con i loro rami e il fruscio riecheggiava nella città ora è tutto piatto Malattie croniche per mancanza di ossigeno e innalzamento sopra ogni soglia consentita delle polveri sottili. Che bella è la vita! Giri le spalle e per un attimo... Un fracasso abbatte gli alberi per costruire una strada a corsia preferenziale. Per farci passare un bus ecologico che con il rotolamento delle gomme innalza polveri sottili sottili sottili, sottili. sottili. alcuni sono felici si fanno chiamare al decodistico guardano costi e benefici. ma lungo quella strada mai nessun albero verrà più ripiantato ora siamo qui c'è speranza piantiamo otto albicocchi Curiamoli per bene, permettiamo a loro di socializzare, facciamo che intorno possano crescere tanti altri amici. Iniziamo questa bella giornata, festeggiamo il loro arrivo con un fiocco giallo. Prolunghiamolo di tronco in tronco, cerchiamo lungo il percorso nuovi amici e arriviamo fino a Paolo. Se tracciamo una lunga linea gialla, tutti respireremo meglio di albero in albero. Noi, noi arriveremo, arriveremo a, a Roma. Roma. Noi vogliamo il B. Bosco. R. Generativo. T. Territoriale. Noi vogliamo il BRT. <ride> Bravi.